Ho cercato di capirla nelle persone che odio, che amore Ho cercato di capire questa guerra ideologica comunque che è sotterra Che frastuono, che dolore Ma in questa vita non c'è niente da capire È bello vivere col proprio propri che bisogna stare bene Cercando sempre di non fare male In questa vita non c'è niente da insegnare Anche un maestro all'improvviso può cadere Ed un bambino può farmi imparare A stare al mondo senza sapere Niente da capire Lasciami andare e respirare Hai preteso di insegnarmi l'armonia Quando il caos non era solo sulla scrivania Hai preteso di insegnarmi l'alfabeto Per poi dirmi così sei più concreto Tanto inutile che dietro a un tuo posto Fai il brillante sei saggio come Proust Poi dal vivo sei uno strozzo e fai lo snob Che delusione in questa vita non c'è niente da capire È bello vivere col proprio ideale Ed ho imparato che bisogna stare bene Cerchiamo sempre di non fare male Chi se ne frega se mai non si insegna